Invece mia figlia si chiama Nina e ha sei anni allora l'avete capito l'esperimento che vi proponiamo è questo, immaginare che cosa accadrà nel futuro ai nostri figli quando saranno maggiorenni, per me è facile perché sarà il 2030 e quando saranno grandi quando potranno votare, quando potranno candidarsi, che quando ho fatto questo esempio il giorno dopo De Luca ha candidato suo figlio ma non era questo l'obiettivo. Nel 2030 si saprà se qualcuno avrà fatto qualcosa per i cambiamenti climatici, altrimenti Nina avrà forse freddo o molto caldo in Europa, non sappiamo, mentre molti bambini con i loro genitori scapperanno da zone desertificate, senza acqua, senza un futuro e cercheranno riparo proprio da Nina e allora dovremo regalare invece della macchina una scialuppa. Nel 2030 si saprà se avremo fatto qualcosa per chi è più povero, altrimenti Nina come succede anche oggi, andrà a scuola e all'università, mentre altre e altri, brave e bravi come lei e più di lei, non potranno permetterselo. Nel 2030 si saprà se una donna sarà ancora più libera da tutti gli integralismi, dai, fan, dai fanatismi che sono un po' da tutte le parti, dal macismo e dai maschi che ancora spiegano alle donne come devono comportarsi, vestirsi e vivere, e le pagano meno dei maschi e lasciano loro la cura familiare delle Nine e degli anziani. E Nina, come i tuoi figli, vivrà con un sacco di amici che vengono da tutte le parti del mondo. Altri saranno nati in Italia. Chissà se allora saranno considerati italiani o se si perderanno altre legislature come questa, con questa vergogna. Nina avrà molta tecnologia a disposizione, ma quella tecnologia renderà la vita più semplice e sarà però anche accessibile a tutti? E se sostituirà il lavoro quella tecnologia, che cosa capiterà al lavoro di Nina e dei suoi amici? E se si ridurrà il lavoro, come la metteremo con il reddito? E poi ci sono tante domande che ci vengono: avremo consumato altro suolo, Avramo, avremo fatto qualcosa per il risparmio e l'efficienza energetica, avremo fatto qualcosa per salvare il pianeta, come diceva Enea a suo papà, se saremmo riusciti a farlo insieme. Ecco, personalmente io alle elezioni candido Nina e spero che voi facciate lo stesso con i vostri piccoli, che non possono certo votare, ma sono gli elettori più importanti, gli unici elettori che contano davvero.